Da oltre 20 anni il nostro focus è sviluppare tecnologie di automazione flessibili, modulari e riconfigurabili per l'alimentazione di prodotto che rispondano a quelle che sono le sfide del settore cosmetico. Cambi di produzione da farsi in tempi rapidi, grande attenzione alla qualità del prodotto, riduzione del time to market. Accettare queste sfide è oggi possibile grazie a un prodotto innovativo, universale, che evolve di pari passo con il mercato.